Buongiorno a tutti, oggi parleremo delle disequazioni di secondo grado. Nella lezione precedente abbiamo analizzato le proprietà delle disuguaglianze prima e poi le abbiamo applicate alle diseguazioni di primo grado, adesso in questa lezione vedremo le disequazioni di secondo grado andando in particolare a studiarci quello che è il segno del trinomio di secondo grado. trinomio di secondo grado che abbiamo già più volte richiamato con specifico riferimento alle equazioni di secondo grado e anche alle tecniche di scomposizione come vi ricorderete. E per studiare il segno eh, di un trinomio di secondo grado dobbiamo eh, ricorrere a quella che è definita equazione omogenea associata alla disequazione di secondo grado che, di cui vogliamo studiare il segno. Quindi prendiamo la nostra disequazione di secondo grado e la trasformiamo di fatto in un'equazione di secondo grado. Um, questo ci è utile perché in questo modo, analizzando l'equazione, noi potremo andare a studiare il delta e ricavare le eventuali soluzioni dell'equazione omogenea associata. Dopodiché vedremo come fare per trasformare il tutto nel segno sostanzialmente del trinomio di secondo grado. Um, immaginiamo in particolare di uh, andare a uh, dover studiare uh, ax quadro più bx più c maggiore o maggiore o uguale di 0, oppure ax quadro più bx più c minore di 0. Consideriamo i casi in cui a sia positivo. Mm, evidentemente nel caso in cui a fosse negativo basta, come abbiamo visto, cambiare i segni e modificare nel caso il verso della diseguazione, quindi ci limitiamo a studiare il caso a maggiore di 0. Allora, se a è maggiore di 0 andiamo a vedere che succede. Quindi ax quadro più bx più c maggiore di 0, abbiamo tre possibilità in funzione del delta. Il delta maggiore di 0, cosa vuol dire? Che l'omogenea associata avrà due soluzioni reali e distinte. E quindi avremo che la soluzione della disequazione, che ci chiede quando è che il trinomio evidentemente è positivo, l'avremo per valori, come si dice, esterni all'intervallo x1 x2, quindi x minore di x1 oppure x maggiore di x2. Come al solito, con la retta orientata, qui avremo x1, da qui ripartiamo con x2, e arriviamo ovviamente di qua a più infinito e prima a meno infinito. Per quanto riguarda invece il caso in cui il delta fosse nullo, noi avremo due soluzioni reali e coincidenti, e quindi il segno del trinomio di secondo grado sarà sempre positivo, a eccezione del valore x1, che è la soluzione dell'equazione. Eh, per cui graficamente anche in questo caso di qua avremo meno infinito, di qua avremo più infinito e in corrispondenza di x1 un valore che evidentemente non rientra nell'insieme delle soluzioni della disequazione. Infine delta minore di 0, delta minore di 0 che vuol dire? Vuol dire che la nostra ehm, equazione associata non ha evidentemente soluzioni e il trinomio è sempre positivo e quindi per ogni x appartenente ai reali. Se invece volessimo andare a studiare a x quadro, più bx più c minore questa volta di 0, andiamo a vedere anche qua i tre casi, quindi il delta maggiore di 0, delta uguale a 0 e infine delta minore di 0. In questo caso noi abbiamo che il nostro trinomio di secondo grado è negativo per valori compresi tra gli intervalli, quindi nell'intervallo diciamo delle soluzioni, quindi per x compreso tra x1 e x2, segmentino x1 e x2. Per delta uguale a 0 noi non avremo alcuna soluzione, cioè vuol dire che il nostro trinomio non sarà mai negativo, stiamo sempre considerando, ricordatevi, il caso in cui a è maggiore di 0, nessuna soluzione. E infine, per delta minore di 0, nuovamente, nessuna soluzione, in quanto il nostro trinomio sarà sempre positivo. Ovviamente lo stesso discorso vale nel caso in cui volessimo studiare quando è che il nostro trinomio è maggiore o uguale anche a 0, oppure minore o uguale a 0. possibile andare a vedere gli stessi concetti e quindi capire ancora meglio, se volete, il, le soluzioni del trinomio di secondo grado, il segno del trinomio di secondo grado, ragionando per via grafica. In particolare il ragionamento per via grafica richiede di associare il trinomio di secondo grado a una funzione, che poi analizzeremo più nel dettaglio fra qualche lezione. In particolare la funzione è la funzione y uguale a x quadro più bx più c, cioè la funzione quadratica, la cui rappresentazione nel piano cartesiano, altro tema che approfondiremo più avanti nelle lezioni, è quella di una parabola. Per cui, ragionando per via grafica, noi vogliamo vedere quali sono i valori dell'ordinata dei vari punti della parabola che risultano essere o maggiori di 0 oppure minori di 0, quindi positivi oppure negativi. Allora, vediamo i vari casi, consideriamo sempre il caso in cui a è maggiore di 0, e vediamo ax quadro più bx più c maggiore di 0. Vediamo il primo caso, delta maggiore di 0. Delta maggiore di 0, a maggiore di 0, la parabola in questione è una parabola che ha una concavità, poi vedremo più nel dettaglio, rivolta verso l'alto. I valori, diciamo, delle, dei punti, delle ordinate eh, che sono positivi ehm, risultano essere quelli che si trovano prima di x1 e dopo x2. Quindi in particolare questa parte della parabola e questa parte della parabola si trovano al di sopra dell'asse delle x sostanzialmente e quindi qui avremo che il trinomio è positivo, qui che è negativo e qui che è positivo. Per cui, come abbiamo visto anche prima, x deve essere minore di x1 oppure x deve essere maggiore di x2. Il caso in cui il delta, invece, è uguale a 0, noi abbiamo che la nostra parabola è praticamente tangente all'asse delle x in corrispondenza del punto di ascissa pari a x1. Per cui che vuol dire in questo caso? Che la soluzione è per ogni x appartenente ai reali, tale che però x sia diverso dal valore x1, per il quale evidentemente la parabola risulta essere, eh, appunto, toccare l'asse delle x, quindi risulta essere nulla o il valore della sua uh, ordinata e qui evidentemente tutti questi valori invece per tutti questi punti noi abbiamo che la parabola si trova al di sopra dell'asse delle x. L'ultimo caso invece è il delta minore di 0, la parabola ha sempre ovviamente con rivolta verso l'alto, delta minore di 0 vuol dire nessuna soluzione, quindi vuol dire praticamente che la parabola si trova esattamente sempre al di sopra dell'asse delle x, per cui è sempre positiva in ogni punto, quindi per ogni x appartenente ai reali. Per completezza vediamo anche il caso in cui il nostro trinomio da studiare è a x quadro più bx più c deve essere minore di 0, quindi vediamo quando è che è negativo. I casi ovviamente sono del tutto analoghi, delta maggiore, delta uguale e delta minore di zero, la parabola sempre con concavità rivolta verso l'alto. In questo caso, il primo caso delta maggiore di 0 vuol dire che i nostri due valori, eccoli qui x1 e x2, ci suggeriscono sostanzialmente che la parabola è negativa tra i valori, quindi, eh, per i valori compresi, quindi x compreso tra x1 e x2, ci dicono essenzialmente che la parabola soltanto in corrispondenza di x1, che è poi è uguale a x2, risulta essere pari a 0 e quindi abbiamo nessuna soluzione, cioè non è mai negativa, e infine per delta maggiore di 0, che abbiamo già visto rappresentare graficamente come una parabola che si trova sempre sopra l'asse delle x, vuol dire che la parabola non si trova mai sotto e di conseguenza anche in questo caso non sarà mai negativa e quindi nessuna soluzione. Quindi è possibile sostanzialmente trovare le soluzioni di una disequazione di secondo grado ragionando per via analitica, come abbiamo visto nel primo caso, oppure per via grafica, come abbiamo visto in questa, uh, in questa rappresentazione. Um... Così come abbiamo fatto per le equazioni, dove abbiamo studiato quelle di primo, secondo e grado superiore al secondo, la stessa cosa possiamo farla per le disequazioni. Ci limitiamo, per quanto riguarda lo studio delle disequazioni di grado superiore al secondo, a ricordare che una disequazione di grado superiore al secondo può essere rappresentata con un polinomio p di x di cui vogliamo studiare il segno, quindi maggiore di 0 oppure p di x minore di 0. Come si fa a studiare il segno di una disequazione di grado superiore al, al secondo? Basta scomporre il polinomio con le tecniche che abbiamo già visto eh, nella scomposizione dei polinomi, quindi con ruffini, eh, raccoglimenti piuttosto che prodotti notevoli, e poi studiare il segno dei vari fattori che costituiscono il polinomio, esattamente come abbiamo visto in precedenza. Con questo abbiamo anche raccontato un pochettino quello che riguarda le disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo, gli esercizi li trovate come al solito nella piattaforma, mentre noi nella prossima lezione tratteremo un tema particolarmente importante che è quello dell'applicazione diciamo, di un operatore matematico, il valore assoluto, che ritroveremo nelle equazioni e disequazioni.